Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi vi voglio parlare di corde, eh, o meglio, la differenza che le differenze sostanziali e principali che ci sono tra le corde cosiddette lisce e ruvide. Quindi, sto parlando comunque di corde in acciaio, eh, quindi il solito materiale: però, ovviamente, cambia eh, tutta la, la composizione e l'avvolgimento della corda. Eh, senza entrare troppo nei, nei particolari vado subito al sodo come sapete io suono tantissimo il basso fretless e come ogni strumento privo dei tasti sarebbe indicato, sarebbe cosa giusta suonare questo tipo di corde eh, a mio gusto eh, infatti l'ho montato su uno dei bassi che suono meno uno dei, dei miei due precision e le, le oggi per farvi sentire la differenza eh, questi due bassi più o meno sono identici ora non posso fare un tutorial dove prima suono con una muta e poi con un altro sullo stesso basso, perché non ho tempo fate finta che questi due bassi so sono identici eh, cioè lo sono perché cambia un po' il body per il resto sono... Due manici con tastiera in palissandro americani, l'elettronica identica, Fender vintage, eh, quindi è tutto uguale. Eh, le corde sono le rotosound Sound in entrambi i casi, eh, misura 105-45 in entrambi i casi, cambia solo, e non è poco, appunto, che qui ho le lisce e qui le rubine. Allora, perché non le monto sul fretless? e praticamente nessun basso, perché eh, oltre al discorso sound, che eh, quello può piacere può non piacere, eh, per me è proprio una cosa, una questione di, eh, di tatto, di, di feeling con la corda, soprattutto su, sulla mano destra, ma non solo, eh, ho come un, un freno eh, e fatico molto fare soprattutto eh, passaggi veloci, quindi sento un... come se avessi appunto qualcosa che mi, mi frena, eh, quindi per me che il feeling con la corna è essenziale ne ho provate anche altre marche, mi ricordo presi eh, addirittura le Fender, eh, presi le Sembra le da Dario presi insomma eh, diverse marche per, per cercare un, un, una corda dello stesso tipo ma con un eh, anche una, una durezza diversa perché sono molto molto dure queste eh, però hanno anche loro vantaggi appunto. Se suonate il fretless non rovinate eh, il legno quindi la tastiera, eh, questo non è poco. Eh, hanno eh, un sound caratteristico che può piacere, quindi se pensate, eh, se vi piace, soprattutto il suono un po' eh, retro, me eh, ne mette James, James non so che corde usasse, però un po' quel suono lì, e eh, probabilmente le corde lisce sono molto, molto indicate, quindi un suono un po' più eh, quasi contrabbassoso, diciamo, molto eh rotondo, molto chiuso. Si apre un po' il tono. quindi eh, posso ottenere comunque diverse sfumature di suono però diciamo che sono... hanno un range di frequenze diverso possiamo dire così trovo molto adatte magari in, alcuni, in alcune occasioni, in alcuni frangenti ma eh, per quanto mi riguarda molto scomode per altri eh, quindi eh, suono qualcosa con questo basso e poi passo al, al fender con corde rubide per farvi sentire la differenza sonora quindi vado, metto una base a caso e... Poi ci vediamo al prossimo video. Thank you. Thank you.